Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di carote con farina di riso e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, carote, scorza di limone, uova, zucchero, farina di riso, sale e lievito. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero.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 Ne facciamo tritare per 10 secondi a velocità 9. Mettiamo da parte il trito senza lavare il boccale, mettere le carote. E le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova. il sale e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il trito di mandorle e zucchero. La farina di riso. E il lievito. E facciamo amalgamare per 50 secondi. A velocità 5 il composto è pronto trasferire in uno stampo da 24 26 cm di diametro unto col nostro staccante per teglie Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 10 minuti. Successivamente alzare la temperatura del forno a 180 gradi e proseguire la cottura per altri 40 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di carote con farina di riso e mandorle.